Secondo di Corinzi, capitolo 1. Secondo capitolo 1. Dal verso 18 al verso 20. Del versicolo 18 al 20. Secondo. Del versicolo 18 al 20. Secondo Corinzi. capitolo 1. Capitolo 1. Dal versetto 18 al versetto 20. Del versicolo 18 al 20. Mas como Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios con en él, uh, sí y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La Biblia dice. La palabra dice che quando Dio dice qualcosa, quando Dio dice algo, non è che prima dice sì e poi dice no. Non è che ande dice che sì e luego che no. Dio non è come un essere umano. Dio non è come un ser humano. Ma quando Dio dice una cosa? algo, lui dice sì e amen. Para él es sí y amén. Cioè sarà così. O sea che così sarà. Un esempio lo possiamo mm -hmm. vedere nella Bibbia. Un esempio lo podemos ver en la palabra Quando uh, Salomone muore? Quando Salomón muere? viene costituito re roboamo uh, come re passa roboamo però si crea una divisione fra uh, nel regno però uh, crea una divisione nel regno e non c'è soltanto roboamo come re ma anche geroboamo e non si crea solo roboamo come re sino che anche haroboamo e quindi roboamo governa su due tribù entonces roboamo due e geroboamo governa sopra dieci tribù e jeroboamo sopra dieci tribù però succedeva una cosa. Però passava algo. Che la gente da Israele andava a Giuda. Che la gente desde Israele si aveva a Judas Perché il Tempio rimaneva in Giuda. Perché il Tempio si quedava in Judas E quindi il re di Israele. il bueno, re di Israele. Vedendo che tutta la gente andava lì per adorare Dio. Vedendo che tutta la gente va lì per adorare Dio. Eh, non era contento di questa cosa. Non stava di E quindi decise di costruire nel suo territorio un altro. Dios. Entonces decidió construir en su territorio a otro dios. vitelli oro? Entonces hizo dos corderos de oro. Eh dice, no, dos vitelli, no corderos. Dos, dos. La vaca, la vaca. Así Vaquitos. <laughs> de oro. E disse, questo è il vostro dito, dovete adorare questi qua. E dice, questo è il vostro Dio e si dovete adorare questo. E, e, e fece dei suoi propri sacerdoti. E hizo il sacerdotes sacerdoti. E fece la sua copia di, del, del Tempio di Dio. E hizo su sua versione del Templo di Dio. Il, la sua versione del culto di Dio. La sua versione del culto di Dio. Era qualcosa verso un Dio era algo di Dio ma non era quello che Dio aveva stabilito ma non era quello no che que Dio aveva stabilito e quindi Dio manda un profeta per questo Dio inviava un profeta e questo profeta, y este profeta profetizza contro quest'altare che que avevano costruito profetizza contro quest'altare que che avevano costruito primo re 13.2 in primera de Reyes 13.1 13.2 primera de Reyes 13.2 clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así, se ha dicho, adi, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que camen sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Sembraba que todo estaba andando bien. Parecía que todo estaba yendo bien. Si eran los factos y los dios. habían hecho su Dios. Habían hecho Habían hecho su religión però Dio parla che questo altare sarebbe stato distrutto questo altare noi non possiamo costruire la nostra vita come piace a noi no vida como nos gusta a non possiamo fare il nostro Dio come piace a noi no hacer Dios como nos gusta. o cambiare le cose che Dio ha detto per farle essere come ci piace o cambiare lo che Dio ha detto per che si adatte a lo ci piace non so se lo sapete stanno decidendo di fare una Bibbia eh, nuova No sé si lo sabéis, pero están pensando en hacer una nueva Biblia. Una Biblia que no ofende la identidad de género. En la que no se habla de uomo donna. la de hombre o mujer. Stanno decidendo di cambiare quello che Dio ha stabilito. Stanno decidendo di cambiare quello che Dio ha E tutto questo all'apparenza può sembrare buono. E tutto questo come apparenza può parecer buono. Però all'improvviso tutto quello che l'uomo ha creato si distrugge. Però di repente tutto quello che l'uomo ha creato si distrugge. Molte volte anche noi nella nostra vita vogliamo fare cose buone, però non solo nella volontà di Dio porque también nosotros en nuestra vida a veces queremos hacer cosas buenas pero que no son la voluntad de Dios pero lo que no es la voluntad de Dios se va a acabar y este profeta había profetizado este, había profetizado. este altar va a ser destruido si de se quemarán huesos de hombres sobre este altar un rey que se llama Josía lo hará. Un rey que se llama Josías lo hará. Pero en ese tiempo en ese tiempo ningún rey se llamaba Josías. E, e empezaron a pasar los años. Y empezaron a pasar los años. Y llegaron otros reyes. Arribó addirittura un rey malvado que se llamaba Acab. Hasta, hasta llegó un rey malvado que se llamaba Acab. Que uccideva i profeti profetas de di Dios. mataba los profetas de Dios. Pero después de 210 años. Pero después de años, lo prendono un bambino y lo fanno rey. Repente tomano un niño y lo hacen como rey. E questo bimbo si chiamava Giosia. E questo si chiamava E all'improvviso trovano un libro dentro il Tempio di Dio. E De dentro del Tempio di Dio. E dentro questo libro è scritto che non bisogna avere altri dei se non. El Señor. Y dentro de este libro está escrito que no tenemos que tener otros dioses fuera de Dios. Y que los ídolos paganos tienen que ser destruidos. Y él empieza a destruir, a destruir, a destruir, a destruir todos los ídolos paganos. Y a arriva a todos los ídolos paganos. Hasta que llega a este altar e quando vede questo altare? E quando altare dice prendete le ossa dal cimitero e contaminate questo altar e dice toman los huesos del, del cementerio e ponganle encima di questo altar esattamente come era stato profetizzato 210 anni prima esattamente come se profetizzò hace 210 anni cosa vuoi dire apostolo questa mattina? e se apostolo che vuoi dire con questo? Che anche se tu non vedi quello che Dio ti ha promesso, che hasta no ves lo que Dios te prometió, quando Dio parla, quando Dios habla, il suo parlare è sì e amè. Sí e quello che Lui dice lo realizzerà, lo compirà. E quello che dice lo va a cumplir. Tu non puoi fare la brutta copia di quello che Dio vuole fare. Tu non puoi essere la copia fea di quello che Dio vuole essere. Quando Dio voleva dare un figlio ad Abramo quando ad Abramo disse Abramo: devi aspettare, io ti darò un figlio. Però Abramo ad un certo punto non lo aspettò. Però Abramo non E fece un figlio con la serva. Ismaele. Ismael. Però la promessa di Dio era Isacco. Però la promessa di Dio era Isaac. Era Isaac. Non Ismael. No Ismael quello che voglio dirti questa mattina lo che è quando Dio ti fa una promessa, es que Dios te hace una promessa anche se sembra che non succede niente hasta si que no pasa nada, anche se sembra che passano gli anni e non arriva nulla e non arriva nulla hasta si que los años y no llega nada, quando Dio ci dice qualcosa quando Dio dice qualcosa la sua parola è sì e amè. La sua parola è sì e amè. Quello che lui ha detto è potente a poterlo realizzare. Lo che él dijo tiene il potere per realizzarlo. Anche da un giorno ad un altro. E me da un giorno. Dio può realizzare tutte le cose che ti ha promesso. Dio può realizzare tutto quello che ti ha promettato. Perciò abbiamo bisogno della sua parola. Per questo necessitiamo della parola. Abbiamo bisogno della sua promessa. Necesitiamo della promessa. Perché quello che Dio dice si compirà. Perché quello che Dio dice si va a dice così L'apostolo Pietro dice così. Pedro dice así, in 2 Pietro 1.19. In 2 Pietro 1.19 dice così. Tenemos también la parola profética más segura, a la quale hacéis bien en estar atentos, come a una antorcha che alumbra il lugar oscuro, hasta che il giorno esclarezca e il lucero della mañana salga en vuestros corazones. Dobbiamo guardare alla parola di Dio. Perché la parola di Dio è come una torcia che risplende nelle tenebre. Perché la parola di Dio è come una torcia che allumbra le E quando Dio ti ha promesso qualcosa nella parola, quello che Dio ti ha promesso è verità. E noi dobbiamo conoscere la parola. Dobbiamo conoscere le promesse. Perché dobbiamo sapere quello che è per la nostra vita perché dobbiamo sapere lo che viene per la nostra vita e dobbiamo credere che Dio è potente a farlo e dobbiamo credere che Dio tiene il potere di farlo anche se fuori sembra tutto il contrario anche fuori parece tutto il contrario Dio può cambiare le cose in uno giorno Dio può cambiare le cose dalla notte alla mañana. allo stesso Abramo Dio aveva promesso una terra al mismo Abramo Dio le promette una terra e lui era in questa terra e Dio gli disse guarda questa terra la darò a te e alla tua discendenza. E Io stava in questa terra e gli mira che que questa terra te la voglio dare a te dar e alla tua discendenza. Però passano gli anni pasan los años. e loro sono costretti ad andare in Egitto. E gli trovano che andiamo in Egitto. Uno dei suoi figli Giuseppe si trova in Egitto. Uno dei suoi figli sta in Egitto. E li fa portare perché c'era una grande carestia. E los lleva ahí porque había una gran carestía Y pasan casi, casi 500 años quasi anni. Prima che l'oro Antes de que puedan volver en esa tierra. Dios manda un liberatore Mosè. Dio manda a alguien che los va a liberare, Moisés. Erano schiavi del Faraone. Erano schiavi del Faraone. Non avevano un esercito. No non avevano esercito. Non avevano armi. Non avevano Non avevano come oggi aerei o carri armati per poter combattere. Non avevano come oggi aviones o tanques per peleare. Erano schiavi. Erano sclavi. Come poteva Dio liberare un popolo dal faraone? Come <coughs> poteva Dio liberare un popolo del faraone? Però all'improvviso il mare si apre. Pero de repente se abre el mar. Loro pasan allo asciutto. E ellos pasan donde está seco. Y, el cuando, pasar, y cuando el ejército del faraón intenta pasar, Vienen cubiertos por el agua y se mueren. Y después de 500 años, Quella promesa que era stata fatta da Abramo, esta promesa que le fue hecha a realizza. se realiza. Se realiza. Ma come? Sono passati 500 anni? Ma passano 500 anni! Ma può mai Dio darci la libertà e darci la nostra terra? Come può Dio darci la libertà di questa terra? Sì, sí, lo può fare. Sì, sí, può farlo. Devi solo credere in Lui. Solo devi credere in L. E immagina che dopo che loro entrarono in questa terra. Imagina que después que ellos entraron en esa tierra... Fu... No fueron fieles a Dios. Y entonces Dios los desperdió por todas las naciones en el 70 después Y de Dios los en todas las naciones en el 70 Porque si tú no eres fiel a Dios... ¿Cómo se dice en español? Uh, golpes. Con la barra. Con la barra, con la chancla. Con la chancla. La chancla de Dios. Non ti puoi aspettare che Dio ti benedica se non stai facendo la volontà di Dio. Non puoi aspettare che Dio te benedica se non stai facendo la volontà, no no su volontà. Ah ma io mi voglio ubriacare. Però io voglio imbarazzarmi. Ah voglio avere tante donne. Io voglio avere tante E voglio anche che Dio mi benedica. E io voglio che Dio me benedica. Me no, no ti arrivo, solo chagla, chagla, chagla. No, solo ti arrivo a La prima è della moglie. La prima è della moglie. De la esposa. Dobbiamo camminare secondo quella che è la volontà di Dio. Que según la volontà di Dios. Però nel 70 loro furono dispersi in tutto il mondo. Ma la promessa era ancora valida. Pero la promessa aún era valida. Perché quello che Dio dice è sempre valido. Perché quello che Dio dice è sempre valido. E se Dio ti ha fatto delle promesse e, Dios te promesas, e tu le hai persi a causa del tuo peccato tu tu pecado, sappi che quelle promesse sono ancora valide a estas aún están se tu penti e torni indietro dalle tue vie malvagie tu te arrepientes a Dio ascolterà dal cielo, Dios del cielo perdonerà il tuo peccato tu pecado, e guarirà il tuo paese e sanarà il tuo paese y è successo questo. Pasó. Dopo il 70, loro sono stati dispersi. Dopo il 70, loro sono stati dispersi. Fino al 1948, Hasta 1948. Quando è nata di nuovo la, il, la, il regno di Israele, Israel. sono passati circa 1900 anni pasaron como o sea, unos 1900 años pero la promesa que Dios había detto dicho se ha realizado pero la promesa que Dios había dado se, se cumplió Quello que Dios Dio ha dicho si puede realizar en la tu vida también en un giorno. Lo que Dios dice, se puede realizar en tu vida hasta en un día anche se no a los hombres no piace, anche se le gusta, anche no al gobierno no piace, le guste. A quien sea que se a te, anche con A chi sia che si ponga davanti a te sia Satanás con tutto l'inferno. Quando Dio ti ha promesso una cosa, quando Dio ti algo la sua parola è sì, Su è sì e amè. Lo stesso Giuseppe un giorno si è svegliato che era schiavo. El mismo José se un che era esclavo. Ed era in prigione. Y in la e la notte è andato a dormire come, dormir come principe di Egitto. Venduto dai fratelli. Por los difamato Diffamato da una donna. finì in una mujer. in in carcere. E lui aiutò delle persone interpretando i sogni. E aiutò delle persone interpretando i sogni. Però queste persone si dimenticarono di lui. Però queste persone si avvitarono di lui. Ma all'improvviso Dio cambiò tutto in un giorno. Però de repente Dio si cambiò tutto in un giorno. Qui non lo sapevamo che la mattina si era svegliato come tanti altri giorni. Non lo sapeva perché questa mattina si aveva despertato, che era un giorno come gli altri. Siamo in prigione. Stiamo nella Che dobbiamo fare pure oggi? Che dobbiamo fare oggi? E all'improvviso lo mandano a chiamare. E di repente lo chiamano. E si ritrova davanti al faraone. E sta delante del faraone. Interpreta il sogno al faraone. Interpreta i sogni al faraone. E il faraone lo fa diventare vicerei di Egitto. E si vuole il principe d'Egitto. De Vi rendete conto che giornata meravigliosa che ha passato questo ragazzo? Vi rendete conto di che dia tan bonito che passò passato questo ragazzo? è come se un giorno tu vai a lavorare è come se un giorno a lavorare e stai vicino assistendo una signora anziana e stai a una mujer anziana e scopri all'improvviso che la signora è morta e scopri che questa mujer muri e ti ha lasciato tutta la sua eredità e ti ha lasciato tutta la sua herenza è passato, è successo, è successo è passato, a volte immagina come la tua vita può cambiare in un giorno come la tua vita può cambiare in un giorno Soltanto perché, di Solo perché è la volontà di Dio. Questo mondo. mondo non lo governa la politica. Non lo governano governa i potenti. Non lo governa los poderosos. Questo mondo è soggetto alla legge di Dio. Mondo è e, la legge di Dio. e quando Dio dice qualcosa, Dio dice algo, tutto l'universo tiene che allinearsi alla volontà di Dio. Tutto l'universo tiene che allinearsi alla legge di Dio. Un giorno c'era un, un, un profeta che stava scappando. Si chiamava Giona. Si chiamava Jonas. E salì su una, su una barca. E subì in un barco. E alla fine, dopo tante cose, lo buttarono a mare. Y de tiraron al agua. E dice che andò a finire nella bocca di un grande pesce. Dice nella un gran pesce. E tu devi sempre immaginare questa scena davanti agli occhi. Y tienes que imaginarte esta escena delante de los ojos: la barca que está caminando, y el pesce dietro que está esperando que gli butte a zona para Y el pez detrás que está esperando a Jonas para que se lo tiren y se lo coman. Cioè, Dios había creado un pesce que podía mangiare un uomo, comer un hombre, senza ucciderlo, sin matarlo, y poderlo hacer sobrevivir por tres días bajo el mar. Soltanto perché doveva riprendere un profeta. Solo perché tenía que correggere un profeta. Que si era allontanato da Dio. Si aveva de Dios. Dio fa cose al di là della nostra immaginazione Dio hace cose más allá de la nostra imaginación. Però lui non è come un uomo che prima ti dice di sì e poi ti dice di no. Però lui non è come un hombre che antes dice che sì y luego que no. No, no, cuando Dio dice qualcosa. Quando Dio dice algo. Il suo parlare è sì e amén. Su hablar es sí y amén. Amen. amen. amen. Così è stato come raccontava mia moglie il nostro arrivo qua a Valencia, no? Quando Dio ci ha parlato. ci ha detto che dobbiamo vendere casa di là e comprare casa di qua. Che non casa lì e comprarla qui. E all'improvviso non c'era nessuno che comprava la casa. Ahí, Passarono due anni. Passarono due anni. Arrivò una persona che voleva comprare la casa. Con una que la casa. Ma c'era il lockdown. Eh, Però era la quarantena E quindi tutte ban le banche erano chiuse. E tutti i banchi stavano serrati. E io non posso mai dimenticare questo giorno. Io non mi posso olvidare questo giorno. Perché ognuno di noi pregava per separatamente. Perché cada uno di noi orava per separati. Nella famiglia. Nella famiglia. E Dio parlava con ognuno di noi. Dio salva a cada uno di noi. E poi ci settavamo a tavola e parlavamo di quello che Dio ci aveva detto. E noi sentavamo alla messa e parlavamo di quello che Dio non aveva detto. E quindi stavamo là seduti. E stavamo là E quindi inizia qualcuno a parlare, mi pare forse fosse da gloria, non dei porti. E inizia qualcuno a parlare, chissà se era io. O Elias, sì. O Elias. E dice: No, no, Dio mi ha detto che oggi ci arriva la telefonata e ci fanno sapere quando dobbiamo andare a firmare con la banca y dijo hoy Dios me dijo que nos van a llamar nos van a decir cuándo tenemos que ir a firmar al banco Tutto todo bloqueado todo bloqueado las bancas eran chiuse. Los, los bancos cerrados y, y al improvviso incluso... los... no Dios me dijo a mí la misma cosa y de repente yo también no a mí Dios me dijo lo mismo y también a mí Dios me dijo la misma cosa y a mí también me dijo lo mismo y mientras estábamos hablando mientras estábamos hablando el teléfono Suena el móvil, el móvil yo guardo el teléfono yo número de un numero desconocido. Vado a rispondere? Voy a contestar. Allora l'appuntamento è mercoledì 29 luglio. La cita es para mi el miércoles 29 de julio. No estaba hablando de quello. Estábamos hablando de eso. Que ci aveva detto. Lo que Dios ya había dicho. Lo que Dios no sabía dicho. Che era impossibile con le banche chiuso. Che era impossibile con lo Spago Sarò. Pero cuando Dios dice algo. Pero cuando Dios dice algo. E sì sí e amen. E sì y amén. E sí alla fine siamo arrivati qua. Y al final llegamos aquí. Tutto era impossibile. impossibile. Tenevamo il biglietto per il 4 agosto. E fino al 2 agosto non avevamo casa. E fino al 2 di agosto non teníamos la casa. Come quando andavamo a dormire? Dove non ci a dormire? E all'improvviso esce un uomo, ci affitta la casa. E di repente sale un uomo che nos affila la casa. E dà le chiavi della casa ad un fratello. E le dà le chiavi a un hermano. Senza aver ricevuto si... ancora i soldi. Senza aver ricevuto il denaro. Y Le da las llaves sin haber recibido el dinero. E, noi lì nella e nosotros el 4 estábamos ahí en la casa. porque cuando Dios habla perché quando Dio parla, è sì e amè. Sì e, e anche le persone, e le persone che non sono convertite, le cose impossibili, lo si inizia a muovere si a muover, e tutto diventa possibile. E tutto possibile. Cosa ti voglio dire questa mattina? Che questa mattina? Che quello che Dio dice nella parola è verità. Che che dice la è verità. Quando il Signore dice nel Salmo 23 quando Dio dice nel Salmo 23 che il Signore è il mio pastore che il Signore è, mi è il mio pastore e niente mi mancherà e niente è vero è vero niente ti mancherà nada ti Lui ti farà riposare in verdeggianti pascoli in lugares di delicati pasto mi farà descansare ti conforterà te e non temerai nessun male e non temerà nessun male perché Lui è con te. perché él è contigo il suo bastone e la sua verga tu vara, ah, e tu ah, tu vara tu la e il tuo cagliato la chancla ti daranno forza ti infundiranno aliento. e grazie a Dio anche per le correzioni che lui ci dà e grazie a Dio anche per le chanclas che ci dà però dice una cosa bella dice algo bonito. che ungerà la tua testa davanti ai tuoi nemici che ungirà la nostra cabeza davanti ai de nostri nemici cioè significa che Lui ti benedirà Significa che Él nos va a bendecir. e i tuoi nemici lo vedranno e i tuoi nemici lo vanno a ver sapete una cosa bella saben algo bonito non soltanto che Dio ti benedica non solo che Dio ti benedica ma che di quella benedizione sino che que di questa benedizione ne faccia uno spettacolo haga un spettacolo immagina tutte le persone che sono invidiose di te immaginate tutte le persone che ti hanno envidia devono vedere come Dio ti sta benedicendo che que ver como Dios te está e questo già è stato fatto Dio ha preparato la vittoria per te Dios la para ti. davanti a tutti i tuoi nemici de todos tus in modo che loro lo vedano para que ellos lo vean. perché si deve vedere la differenza tra coloro che lo servono, seguono Entre los que, lo siguen, y coloro que no lo siguen y los que no lo siguen, coloro que lo, los que lo sirven y coloro que no lo serven, y los que no sirven: no cercare di farti vendetta da solo, no intentes hacerte uh, venganza por ti mismo. Affida todo en las manos de Dios, dale todo en las manos de Dios, porque Él prepara, no, porque Él muestra tu vittoria delante de tus enemigos. 210 anni per compiere quella parola 210 anni per compiere questa parola e quell'altare fu distrutto 500 anni per, per affinché il popolo tornasse nella terra che gli era stata promessa 50 anni per che il popolo volesse nella terra che le fu promettita perché quando dice una cosa Dio la cumple. perché quando Dio dice la compie Dio disse che sarebbe venuto su questa terra. Dio disse che iba a venire a questa terra. E venne su questa terra. E vino questa terra. Gesù disse che sarebbe morto. Gesù disse che sarebbe a morirsi. E morì. E morì. Però disse che sarebbe risorto. Però dijo che iva a risuscitare. E dopo tre giorni risuscitò. E dopo de tre giorni risuscitò. Ma disse anche che tornerà. Però también che va a volver. E tornerà. Y Ora a chi gli piace a chi non gli piace. Ora chi gli chi ci crede e chi non ci crede, chi lo crede o no? Lui tornerà. Va a Perché quello che lui ha detto è sì e a me. Perché lo che ha detto è sì e a e i segni ci sono tutti. E in molti segni. Gesù sta per tornare. Perché Gesù sta per tornare. Il suo ritorno è vicino. sta cerca. E noi dobbiamo essere pronti. E dobbiamo stare listos. Dio dice sì e a Dio dice sì sí e amén e quando dice amén significa che quello che lui ha detto già è stato realizzato e quando dice amén significa che quello che ha detto già è stato fatto anche se tu non lo vedi già è stato fatto no lo veas, non lo vedi, già è come qualcuno che vuole fare una cosa ma poi non può farlo non è come qualcuno che vuole fare qualcosa ma poi non lo fa per esempio un padre promette una bicicletta ad un figlio come un padre che le promette una bicicletta a suo figlio però poi arriva il giorno del compleanno ma non i soldi per poterla comprare però arriva il giorno del compleanno se non ha il dinero per comprarla. dice di sì, sì. però nella realtà poi dopo è diventato no perché non ha potuto farlo però nella realtà poi si volviò un no perché non pudo farlo quello che Dio dice quando dice sì però quando Dio dice che sì è potente di poterlo realizzare tiene il potere per realizzarlo perché così dice Isaia 55.11 perché così dice in Isaia 55.11 sarà non mi, palabra, que sale de mi boca. No la Così è la parola che viene da Dio: alla fine realizzerà quello per cui Dio l'ha mandato. Que, Cosa fare quando Dio ti ha fatto una promessa? Credi. Creed. Verranno dubbi, paure. Vendranno dudas e miedos. Però tu credi. Però tu crei. Non era facile per Giuseppe credere in quello che Dio ha detto mentre era nel carcere. Non era facile per José credere in quello che Dio le dijo nella carcere. Dio gli aveva mandato dei sogni. Perché Dio gli aveva mandato sogni. Che lui diventava un grande uomo. Che lui iva a essere un grande uomo. Però lui era lì nel carcere schiavo. En la como Giuseppe, credi. José, Mosè Dio le aveva promesso che doveva liberare il popolo di Israele Dio le promette che iba a liberare il popolo di Israele però adesso si trovava in mezzo al deserto però stava nel deserto aveva 80 anni vecchietto tenia 80 anni e già stava viejo e non riusciva neanche a parlare bene e eh. ni si non riusciva parlava bene perché tartamudo, era tartamudo però credi però credi non importa quello che c'è intorno di te non importa quello che c'è in tono di te soltanto credi solo credi perché le sue promesse sono sì e a me. Perché le sue promesse sono sì e a me. Molte volte le nostre forze di credere vengono meno. Y para creer meno. Ed è per questo anche che abbiamo bisogno della Chiesa. Es per questo che della iglesia. Perché abbiamo bisogno di darci forza uno con l'altro. Perché abbiamo bisogno di darci forza l'uno all'altro. Non ho bisogno della Chiesa perché devo venire a fare uno spettacolo. No necesito una iglesia para venir a ver un espectáculo. O porque debo venir a guardar el defecto de la sorella o de la sorella. O para ver el defecto de ese hermano o esa hermana. O para venir a hacer bla bla bla. bla. O para chismear. No, bla bla bla bla. Bla bla bla bla. <risa> <risa> ho bisogno la necesito la iglesia. Porque, ho bisogno persone que possono a fianco a porque necesito personas que estén a mi lado. Mi possono spingere ad andare avanti. Me puedan empujar a ir adelante. Continuiamo a pregare. Orando. Dio lo ha promesso. Ce Dios, la faremo. Dio se lo promette e lo vamo a hacer. Facciamo digiuno e preghiera Hagamos insieme. Y juntos. E otteniamo quello che Dio ha preparato per noi. Y lo que Dios para Siamo una squadra. Somos un Siamo una famiglia. Siamo una famiglia. E abbiamo bisogno degli uni e degli altri. E los unos de los otros. Non ci dobbiamo considerare forti. Porque cuando creemos que somos fuertes, es ahí que podemos caer. Ahí caemos. Del de Necesitamos del cuerpo de Cristo. De un cuerpo santo. De un cuerpo, santo. De un cuerpo, a Dios. De un cuerpo fiel a Dios. porque que todos juntos podemos obtener las promesas que Dios nos dio. Allora, un per Por eso queremos tener ahora un momento para orar. In queremos pararnos de pie